Siamo, è giunto il momento, ci siamo preparati tutto ma una cosa come questa non la si può fermare. Mi dispiace, devo fare una confessione, potrebbe essere la nostra ultima comunicazione. Sono stato io a ma manomettere le colture di mini droidi, avevo nascosto l'erba Felix tra un fieno di lele e sono stato io a scrivere nel bagno col ketchup al pomodoro. Non sapevo fosse corrosiva e ti facesse entrare la pianta masticante Mi dispiace per il suo mignolo, Coach Mi dispiace davvero mi hanno messo il ricostruttore di memoria per averle fatto credere di essere stata una donna nei primi anni di vita Era molto più gentile dopo Mi dispiace per aver modificato il peperoncino con il disgregatore molecolare Non sapevo che aggredisse quando lo mastichi Ho lasciato aperto il congelatore Ho dato fuoco alla cisterna Lascia sempre la tavoletta alzata E <ride> ho mentito Ho mentito all'esame da della NASA Non ci vedo Non ci vedo un cazzo non ci ho mai visto un cazzo! E' colpa mia se siamo tornati da questa parte! Mamma mamma mamma, ho sempre detto che Maurizio era mio papà alle vent'anni! Mi dispiace, ho mentito. Quella sera non sono stato a catechismo. Sono stato da Stefano, c'era una festa piena di gnocche! L'orticona, l'orticona non attecchisce perché la uso per frustarmi le chiappe! La la mia il buon il nostro punteggio è piuttosto scarso. Cosa? Comunicazione inviata con successo.